Penso che sia stato già detto il senso di Pimca però poi Sì, il senso appunto quello di condividere e poter quindi fare opinioni, commenti sulle opere, su quello che noi pensiamo, appunto abbiamo creato queste risorse e ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso molto. Quindi il bello è stato proprio anche di poter discutere riguardo di queste cose che invece sui social network, magari si parla di cose un po' più. utili.